Professore Alleva, la statistica ufficiale che ruolo ha o potrebbe avere nei nuovi paradigmi della conoscenza? È quella di riuscire a rispondere a delle nuove domande sfruttando eh, le tante nuove fonti a disposizione e quindi dando un contributo con la qualità tipica della statistica ufficiale eh, a questa domanda con nuove tecnologie e metodologie di riferimento.